Ciao e benvenuti in questo nuovo video Io sono GasGas0608 E oggi ragazzi siamo qui per giocare a FIFA Allora vi spiego intanto per iniziare come sarà suddiviso il nostro programma utilizzando FIFA eh, Ovviamente il programma di video eh, Allora uscirà un video a settimana riguardante FIFA eh, ogni tanto ovviamente ci sarà qualche settimana in cui non usciranno video di FIFA Ma usciranno tipo video di Fortnite, Rocket League Però ragazzi state tranquilli perché mi potrete trovare su Twitch tutti i sabati e anche forse tutti i venerdì Ragazzi se guardate il video degli occhiali diversi e vi spiegherò subitissimo il perché Allora, eh, ho avuto un problema con gli occhiali eh, Il video ho registrato io tre giorni fa eh, ho avuto un problema con gli occhiali eh, Perché ovviamente ho fatto la visita non, non ci vedo più ragazzi Perché ho fatto la visita E mi è cambiata la vista E sto tenendo questi per ora Il tempo che me li, mi cambiano la montatura Cioè almeno Le lenti E ragazzi Io spero che questo video vi piaccia Ve lo anticipo così Quando finirà il video Voi direte Quanto aveva ragione Tanta ragione Quindi ragazzi mi raccomando mettete un bel like E iscrivetevi se ancora non l'avete fatto Link in descrizione potete trovare il mio canale Twitch E, e anche il mio server Discord A dopo ragazzi Siamo qui per giocare A uh, FIFA 21 Con la carriera da Allenatore Allora eh, dopo aver Come avete visto sicuramente Nella diciamo Scorsa puntata Abbiamo fatto un po' di mercato e ora proveremo a ripeterci però non con il mercato ma per quanto riguarda la partita che nella, la, la volta scorsa è finita 1-0 a per noi Allora, eh, in questo video vorrei fare eh, il torneo mh, anche con una vittoria proveremo ad arrivare in finale vediamo se... Riusciamo ad arrivarci, e eh, vediamo se riusciamo anche a vendere qualcuno, ragazzi. Perché se no, siamo nella ok, ragazzi. Siamo diciamo nella schermata, possiamo dire di eh, quasi caricamento. E questa è la nostra formazione. Eh, come potete vedere a destra mentre a sinistra si trova la formazione dello spero di eh, riuscire a essere diciamo, meglio della scorsa volta perché... perché raga la scorsa volta stavo male, non mi faceva male la testa quindi forse anche per questo non sono stato molto coinvolgente allora oggi sprayteremo Pochi attivi ancora prima di dare il via a questo domani. match Si pronuncia una sfida a distanza anche sulle tribune Amici di EA Sports, un saluto e un buon divertimento La Piero Gipardo è stata Nava Torneo precampionato che prosegue con la seconda giornata della fase a Gironi Condizione interessante Calcio di punizione assegnato dall'arbitro Ma manco due minuti che già ti fai ammonire L'arbitro lo richiama ma, ma è... solo verbalmente Sì Adesso dovrà stare molto attento Manovra interrotta dagli avversari eh, Intervento duro, mi aspetto grande. un giallo, eh, giallo. E l'arbitro estrae il cartellino Giallo, giallo C'era da aspettarselo Barba okay, vai. Può sfruttare lo spazio Basta. lungo la corsia vai, che dia? Occhio al tiro Ma che gol ha fatto? Non ci ha pensato due volte Ha fulminato alla grande il portiere L'arbitro manda okay, tutti ragazzi, negli spogliatori per il, il momento. 1-0 dopo i primi 45. Inizia la ripresa di questo match nella fase a gironi della Coppa internazionale europea. Sarà sicuramente uno spettacolo, Pierre. Iago Falche. Il tiro di Iago Falche, il portiere ci arriva. Posizione ideale. No, no, no, no, no, no, no. no il no. gol del pari. Hanno riaperto la partita col gol del pareggio, e qui possiamo apprezzare molto molto bene la confusione che ha trovato il gol. Recupero il pallone con un intervento Vai che decisivo. Vai fulone! Vai fulon! Bellissima, Bellissima apertura! Bellissima apertura! Bellissima apertura! Il pallone filtrante hanno trovato il gol del vantaggio che non dà la sicurezza della vittoria, ma è davvero un grande vantaggio tattico e psicologico porca vacca facciamo un casino c'è l'errore perdono pa così può bastare importante vittoria fuori casa dunque vittoria sudata eh. la dimostrazione del sostanziale equilibrio che si è visto oggi in campo la differenza alla fine l'ha fatta la loro voglia di portare a casa è il risultato E meno male Sale la febbre sulle tribune in attesa del calcio d'inizio. Ancora pochi istanti e si comincia. È tutto pronto anche in cabina di commento. per Giubardo e Stefano Nava come sempre con voi. Prima parte di questo torneo precampionato che si conclude con la terza sfida della fase a gironi. Entrambe ci terranno a fare bella figura e ovviamente vorranno portare a casa il massimo risultato. Allora raga il mio obiettivo per questo mercato è comunque allora vendere qualche gioco. sulla corsa dell'attaccante. C'è campo per lui. Tocco sotto elegante che scavalca il portiere. Rivediamo l'azione del gol. Hanno no, verticalizzato Ciao. bene qui, scavalcando la difesa con questo lancio. Partiamo I bene. Fantastico, voglio distruggere tutto, raga, ve lo detto. Allora. L'azione sfuma qui, palla nuovamente agli avversari. Si libera la grande. Sono di nuovo in parità grazie a questa rete. Non mollano, Meno non male. ci stanno a perdere continuano Meno a lottare male. su ogni pallone. Meno male, raga. Anche oggi le tribune dello stadio traboccano gli entusiasmo e ovviamente i tifosi sperano di tornare a casa con il sorriso. Il calcio è una valvola di sfogo per molte di queste persone, è un momento d'evasione. C'è spazio, occasione! Straordinario stacco di testa. Non ci volevamo. No, no, no, non ci voleva. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Ottima visione di gioco. E con questa sono tre elementi personali per lui. Prestazione da d'applausi, ah, semplicemente incontenibile. Non dico nulla, ragazzi. Siamo 3-1 e magari non finirà non dico così. Nulla. Improta si andrà avanti. Cioè non è insensato. Per un altro minuto. È insensato, morto. Tutti pensavano avrebbe concesso qualcosina di più. È insensato. Pallone perso. La Padula. Può riaprirla qui. Pericolo. vale il gioco. Alleluia, terza, Gesto tecnico spettacolare, conclusione al volo per tecnica e coordinazione. Man. Ecco che ci viene riproposto il reprete del gol. Beh, è tutto nato da questa conclusione ben indirizzata. Perché secondo palla? Stiamo prendendo solo la Non è riuscito due, a palla. Che poi finita. Quindi dai, forse c'è probabilità di riuscire a pareggiarla, almeno, raga. Siamo al secondo tempo di questo incontro della fase a gironi della Coppa Internazionale Europea. Il pubblico si aspetta molto dai loro Beniamini. In prota. La Padula. Continuano a girare. Oh, non è fuori, gioco. Cercando non è fuori gioco. Non è fuori è gioco. Che non di è fuori, fuori gioco. Mamma mia. Dal 3 a 1 a 3 pari. 1 a 3 pari! Solo noi raga ci potevamo riuscire! Sbagliato. Però intanto siamo 3 a Le due 3, raga! Siamo di nuovo in pari davvero la partita che regala emozioni. Ah! Oh, mamma mia! Mamma mia, raga! GG Totali GG Proprio totalmente. All'interessante dello spazio? Guarda come arriva il quarto! Il goal, Guarda... Pazzesca, ora sono Guarda come arriva il quarto! Guarda come arriva il quarto! Questo è il replay del gol, il terzo per lui oggi. Per Mamma qui, mia! Rimonta pazzesca! Pazzesca! Mizica, si sono svegliati raga! Si sono svegliati! Si sono svegliati! Un altro gol, non è una grande giornata per portieri e difensori! Mamma Palla lunga sul secondo palo. Buono l'intervento del difensore che spazza via, uh, Coles. No, no, no, no, no, no, no, no, no raga, questi ci fanno. Il pareggio. un'entrata decisa Però, e vale efficace. Che l'ho hanno spazio per andare in contropiede, meno male. male. Occhio qui al contropiede, la padula. Occhio alla palla, gol hanno sfruttato nel migliore dei modi un'ottima azione no, di rimessa la no, mostrare raga. dei ragazzini delle scuole calcio piede no, da manuale 5 a 3 5 5 5 a 3 perfetta ha finalizzato Porca la perfezione grande contropiede attaccante wow. che wow. si è involato verso la porta e non G -G, ha raga. fallito totally. 100%. Si riparte Con il risultato di 5 a 3 Cioè raga goal. hanno fatto 3 gol Anzi 4 probabilmente Possono ripartire si... 4 dopo il recupero 4 goal, goal, no, 3, 3 gol in 600 secondi da giocare ancora Quasi 30 minuti Cioè 3 gol in 30 minuti Ora ne prendiamo un altro Perché? portato la telecamera Si mh, libera mh, la grande mh. Partita che si riapre nel finale solo gol da recuperare eh. Scorre, però inesorabile, devono crederci fino all'ultimo. Il gol può arrivare da un momento all'altro. Ok, raga, che non 5 a tempo. 4. Che partita! Che Come partita che magnifica, raga. Comunque, vada bellissima 4. partita. Ok, al 90 entra in Iago Falke Vediamo se riusciamo a farsi a 4 in questo pochissimo. In questo, in questo pochissimo. Tempo Agli allenatori tempo è parso un recupero tutto sommato giusto, non si è perso troppo tempo. Ma interessante in profondità ha calciato in maniera completamente scordinata. Meno pallone male. che si è spento abbondantemente Meno sul male. fondo. Nessun problema qui per il portiere. Era facile colpirla al volo e far gol da lì. Meno male. C'è il segnale di chiusura tra tutti i portali. Ci sono imposti col minimo scatola 3 a 1 a 5, 5 in a 4. Perché l'equilibrio poteva finire in questa esperienza. Bellissima modo, partita, che poi, se non mi sbaglio, è pure la prima di la padura, La padura mi ha fatto il triplet. Quindi, dai, not bad, raga. Siamo in semifinale Serata di grande calcio. Per evento contro per non perdere nemmeno un istante. Per dire. Benvenuti a Piero a questo match che commetterò come sempre con Stefano Nava Semifinale della Coppa Internazionale Europea Dalla quale uscirà il nome di una delle due squadre che si giocheranno il titolo Fin qui direi che è stato un buon banco di prova per entrambe Per assaggiare le condizioni okay. e mettere minuti preziosi nelle gambe Credo possano solo migliorare con il passare delle gare Tonari Caprari Tocco orizzontale Può andare, non è finita? Conclusione murata Maggio 1-0 era un Meno male, maggio. Meno male che Sono ci siamo. Meno tempo, male oh no, che ci siamo. Stiamo spingendo tu. da diversi minuti e alla fine l'hanno sbloccata, bravissimo, ok? Bravissimo quel tirolo. Torno in posizione, però eh, perché sennò. Ci cioè, vediamo! Gol! Okay. Gran palla! Sì, però fischia, arbitro. arbitro. Arbitro! Fischia! Puoi fischiare, arbitro. Grazie. Avete chiuso il primo tempo avanti di una rete, Grazie per mettere loro... arbitro. Per la tua benevolenza. Ok, allora... Probabilmente la finale per me è contro il Milan, sicuro. Sicuro. Sicuro. Ok. Cioè Andrea Rovella, raga, perché eh, Ionita è stanco. Non ha nemmeno già visto al secondo tempo della semifinale della Coppa Internazionale no. Europea. Il in Paglio c'è un posto in finale. Ok Barba. Barba. barba mossa. Può scatenarsi sulla corsia. Ok. Vai di eh. Bellissimo. Bellissimo. Bellissimo. Sì che comincia a farsi importante due gol da recuperare ora per gli Lì, avversari libro. è ancora presto però per cantare vittoria Eh si fa dura Vai, per loro perché, perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non seguirne altre impresa non facile per quanto si è visto numero 56 finora. gol al 56 match che riprende hanno allungato portandosi eh, sul 2 a 0 mio, se, lo prendevo. se lo prendevo calcio d'angolo a caccia del gol della sicurezza Altra sostituzione, raga, Fulon è... Occhio al tiro della bandierina. Si porta la più 2 con questo gol, un margine abbastanza rassicurante Meno. Male. Ma 3 a 1 contro il Cardiff Arriviamo al finale. Questo gli permette oh, oh, oh. di non affrettare i tempi e lasciare che si creare ancora... ancora la prima mossa. lo vado a cercare Movimento su internet. Davvero. Occhio al pallone filtrante. ti ha. Vai, bravissimo. Può metterlo da lì. Bravissimo Ecco il gol 4-1 E c'è il 4-1 E allora raga Finale sicura Vediamo contro chi No vediamo se ce la fa vedere E eh, no Non ce la fa vedere Va bene E entra. qui possiamo rivedere l'azione del gol No una ripartenza da manuale. Ripartenza micidiale L'attaccante si è presentato solo davanti al portiere E non ha sbagliato Ha sfruttato alla perfezione la chance Che gli è capitata bravo Wilson Oio, oio. Aio. Io Oio, Io io io Pallone profondo per il compagno vai, vai! Doveva essere una partita equilibrata, invece si sta rivelando una gara a senso unico. Come te lo spieghi? C'è poco da spiegare, Pierre. Il calcio è imprevedibile. L'arbitro che interrompe una potenziale azione pericolosa per fuorigioco Questione di centimetri L'assistente qui era ben posizionato e non ha avuto dubbi Roberto Insigne Maggio È in buona posizione Stanno facendo girare bene il pallone oggi Eh sì, non sbagliano un passaggio Infatti a causa vostra l'ho sbagliato. Cioè, Allo non spazio è stato No, no, non, non è vero, però. Cioè, hanno parlato. Si riprenderà con la rimessa laterale. Hanno parlato, c'era cioè, che io cosa abbiamo già. C'è magia nera C'è cioè, il movimento dei compagni. Vai. Vai. La mette in mezzo con questo pallone. Conclusione al volo, a pochi centimetri okay. dal gol. Un gesto tecnico notevole. È stato bravissimo, avrebbe meritato maggior oh, fortuna sì. qui ormai si sa a memoria da quanti FIFA è che forse dal 16 Sei ha da recuperato 16, il pallone se senza fallo ok siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara che ti ha intercetta bene il passaggio e non era facile partita che ha visto dominare una sola squadra difficile possa cambiare nel finale troppo difficile Traverciore al centro, ma non è perso. No. Avanza sulle no. tre quarti. No. E chance clamorosa! No! Non ha trovato la porta per una questione Beno di centimetri. Male. Decisivo vale, qui l'intervento vale, vale. del difensore che ha impedito all'attaccante di concludere mm. comodamente desto. a rete. Vai destro! Altri 120 Bellissimo. secondi da giocare! Bella giocata! Bella giocata! C'è l'errore, perdono la palla! Ok? Dai, dai, dai, dai, dai. Vincono dunque la sfida di semifinale e adesso, ovviamente, l'adrenalina cresce. E Siamo la coppa adesso è davvero a portata di mano. Siamo in finale. Cosa ho detto, raga, Midland in finale? Come all'andata? Dovremmo vincere per 5-3, forse anche un po' meglio. Detto questo ragazzi il video finisce qui mi raccomando mettete like come già vi ho anticipato all'inizio Iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdere nessuna delle novità sui miei prossimi video Link in descrizione come vi ho già detto troverete il mio canale Twitch e anche il mio server Discord Detto questo bella ragazzi